Eh, quindi utilizzare e usufruire di questi spazi per fare in modo che ci sia una maggior, maggiore affluenza di, di persone di consumatori, di cittadini che, che abitano nel quartiere quindi questo è un obiettivo l'altro è tentare appunto eh, con, eh, in sinergia con tutti i proprietari dei, diciamo dei, eh, dei negozi eh, di fare in modo che ci siano delle offerte e comunque ci sia una maggiore coesione rispetto all'offerta commerciale eh, sicuramente un altro problema grosso che abbiamo individuato, abbiamo fatto un sopralluogo un mese fa, eh, e poi anche 15 anni fa è successo eh, diciamo è una serie di problematiche che riguardano un po' le strutture e quindi su questo eh, io ho parlato con il responsabile, il direttore dei lavori eh, rispetto alle gravi insufficienze che esistono eh, soprattutto in, eh, presso il mercato comunale coperto di Moncaglieri a Prato. Eh, abbiamo sollevato queste problematiche che è vero che ci sono problemi economici per ristrutturare complessivamente tutte le due strutture ma sicuramente è inaccettabile e questo l'ho detto sia alla direzione del settore ma anche a, al direttore generale del commercio del comune di Milano abbiamo fatto uno scritto perché è inaccettabile che questi operatori commerciali eh, abbiano la pioggia che gli, quando piove gli cade l'acqua in testa non esiste, questa è una roba che è inaccettabile dal punto di vista proprio anche del, dell'offerta e il fatto che noi come comune non possiamo pensare di dare e eh, affittare dei boxer dove l'acqua gli cade, cade in testa agli operatori commerciali, su questo, questo è uno dei tanti esempi quindi eh, maggiore attenzione oltre all'offerta commerciale ma anche rispetto alle strutture stesse che hanno bisogno assolutamente di essere eh, perlomeno revisionate, chiamiamolo così. Se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione dell'ultimo punto, il punto 14. Chiudiamo la votazione, presenti 32, favorevoli 28, contrari 4, astenuti 0, approvato, era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa.